Allora, a valle della lunga parentesi sui KPI, vorrei riprendere il discorso sui sistemi informativi per il management, che sono diciamo così rappresentati da questo livello, no? tornando all'inizio, e andiamo a vedere in forma più sommaria, più sintetica, perché su questo non faremo poi degli esercizi, né in laboratorio né all'esame, eh, altre tipologie di sistemi che si usano a questo livello. Ricordiamo da dove siamo partiti. Noi siamo partiti da questa figura, con tutte le frecce che si incrociavano, ma che alla fine riassumeva il fatto che i sistemi informativi a livello di management devono servire per poter controllare che le cose stiano andando come devono e come è previsto che vadano, quindi ci sono delle previsioni degli obiettivi e dobbiamo verificare se sono soddisfatti oppure no. Quindi pianificazione e controllo, e poi possono permettere, questo ovviamente al di fuori del sistema informativo, nella testa dei manager, eh, di identificare delle azioni correttive o migliorative dei cambiamenti di processo, di, di costo, di organizzazione o qualunque altro tipo di cambiamento che possa migliorare gli indicatori dell'azienda. No? Lo rimetto in contesto questo perché dopo che abbiamo ragionato sugli indicatori, che KPI, come calcolarli eccetera, dobbiamo sempre ritornare al punto di partenza. A cosa servono? Non è un esercizio di aritmetica, di far uscire i numeri e combinarli. Sono numeri il cui unico, unico magari no, ma principale scopo è quello di fornire da osservatori no? del funzionamento di un processo, di uno dei tanti processi dell'azienda. Mm? Ehm, quindi questa informazione sul, su come sta funzionando, sulle uscite, sui prodotti, sui risultati, è poi utilizzata sia in fase di pianificazione, sia in fase di controllo, e quindi poi in fase di eh, eh, adeguamento, no? di correzione, azioni correttive. Questo è lo scopo di tutto questo lavoro che stiamo facendo. Riuscire a ragionare in termini oggettivi per poter vedere se le cose stanno andando come pianificare. Essere in grado innanzitutto di pianificare. Quindi definirsi degli obiettivi che siano misurabili. Non vogliamo far meglio dell'anno scorso. Bello, ma meglio in che cosa? Come? E quindi ci dotiamo di strumenti di misura e di definizione di indicatori. Tutto il lavoro, la fatica che abbiamo fatto per definire questi indicatori è per essere certi di definire gli indicatori che avessero un senso, che fossero comprensibili, che fossero leggibili. Il livello dei KPI <coughs> scusate, eh, con cui abbiamo iniziato a lavorare è un livello, ci siamo accorti, abbastanza dettagliato, abbastanza approfondito. È il livello in cui, dato un processo, io ho vari stakeholder che circolano intorno a quel processo, che sono interessati al buon esito di quel processo, ma ogni stakeholder ha i suoi punti di vista, e quindi ogni stakeholder vorrebbe esprimere, potrebbe esprimere, i propri indicatori di processo, a magari anche in contrasto uno con l'altro, eh, poi l'abbiamo visto negli esercizi, e eh, quindi l'insieme di tutti gli indicatori che potrebbero essere espressi da tutti gli stakeholder, nelle varie aree, no? qualità, servizio, eh, eccetera, efficienza, per ogni processo immaginate che sono una bella vagonata di numeri e di indicatori, che vanno bene quando uno deve fare controllo a livello di dettaglio, se vogliamo questo livello qui dove c'è la freccia spessa, ma se volessi ragionare sul ciclo di controllo a un livello più alto in cui non mi interessa andare a vedere il singolo processo del singolo reparto, se come sta funzionando, ma mi interessa avere una visione ancora più riassuntiva, il livello dei KPI è troppo dettagliato, cioè ogni indicatore misura una cosa. Ci cioè, siamo già accorti che a volte per capire un fenomeno dovevamo ragionare su due indicatori insieme, hm? per capire do dove, veniva, dove, si venivano, dove venivano accumulati degli errori o dei ritardi, ad esempio. Allora, eh, questo per dire che il KPI non è l'unico modo di definire questi indicatori. Vi faccio oggi un flash di due altre tipologie, direi diametralmente opposte, che in qualche modo però rispettano questa filosofia e che possono essere utilizzate, non dico in alternativa, ma in altri ambiti, no? però sempre a livello di controllo più o meno dovremmo essere qua qua allora primo esempio di una cosa che sembra non c'entra nulla ma in realtà è un'espressione dello stesso tipo di meccanismo sono tutti meccanismi di contabilità cioè la contabilità cos'è? cos'altro è se non uno strumento che mi permette di capire quanto sto spendendo rispetto al budget che avevo rispetto all'obiettivo sto spendendo o sto guadagnando o sto incassando e me lo dà con dei numeri molto semplici no? le varie voci dei capitoli di spesa non devo entrare que, que, quegli indicatori sono il risultato di operazioni statistiche sono somme, sono aggregati di molti piccoli movimenti che avvengono ogni giorno, più volte al giorno, a livello operativo, che vengono aggregati in un insieme di numeri ragionevolmente piccolo oppure più dettagliato a seconda del livello a cui si vuole vedere io bilancio lo posso far stare in una pagina mettendo solamente i capitoli la quadratura complessiva a livello di capitoli posso invece entrare nel dettaglio andando a vedere le singole voci, i singoli sottocapitoli quindi questa è un, una, una forma altamente strutturata la contabilità, una forma altamente strutturata di controllo che è ovviamente è molto orientata a un punto di vista che è quello economico e finanziario. Entrate, uscite, ricavi, costi, flussi di cassa e poi eventualmente c'è anche la parte immateriale, cioè gli investimenti e i capitali. Cioè non legata al singolo prodotto ma a dei flussi di cassa esterni. <coughs> E quando si parla di contabilità, in realtà stiamo parlando di due bestie molto diverse. La prima è una roba da commercialista la seconda è una roba da manager. La prima è la contabilità finanziaria, cioè come la partita doppia e cose simili, cioè come esprimere in un modo estremamente formalizzato e secondo certe normative, alcuni dati di sintesi delle aziende. Io non sono capace, voi un pochino più di me, ma c'è cioè chi è bravo a prendere il bilancio di un'azienda in mano, gli dà un'occhiata e capisce subito per quanti anni andrà avanti questa azienda, se è solida, se non è solida, se... perché sono dei dati sintetici. No, ricordate quando si diceva eh, osservare la prestazione di un processo di un sistema, in questo caso dell'intera azienda. Sta andando bene o male? Beh, que da quegli indicatori lo posso capire. Eh, una specificità della contabilità finanziaria è che, come dicevo, è tendenzialmente regolata da norme, da leggi. Cioè non posso fare come voglio io il bilancio. Se compro qualche cosa, lo devo, o vendo o qualche cosa, o faccio un leasing, lo devo iscrivere a bilancio in una maniera ben precisa affinché poi i risultati di questi... e non creativa come invece è diventato di moda recentemente, eh, in modo che poi i valori che sono scritti di sopra abbiano un significato ben preciso, ben definito, ben normato, addirittura per alcuni tipi di aziende è necessario che questi dati siano pubblici, non solo depositato, ma anche pubblicato il bilancio. <coughs> E quindi c'è questo metodo molto strutturato, no? che comunque è comunque un meccanismo di controllo. Ma poi c'è la contabilità che ci interessa di più, che è la contabilità di gestione. Che è quella interna che serve all'azienda per poter gestire internamente le proprie risorse. Che è quella che contiene i budget di spesa o le previsioni di ricavo, magari dei singoli dipartimenti dell'azienda. Nel bilancio non interessa sapere se una certa spesa l'ha fatta uno o l'ha fatta l'altro, lo vedi a livello complessivo. Ma internamente per la gestione ti serve sapere chi ce l'ha questo budget, chi ce l'ha a disposizione, cosa ho deciso di farne, lo sto tenendo da parte per qualche cosa che so che verrà. E mentre la contabilità finanziaria è qualcosa che ci deve accertare di non usare soldi che non abbiamo, perlomeno di esserne consapevoli, quindi mi dà la situazione di cassa se vogliamo in tempo reale, ma soprattutto serve per dare una fotografia annuale, alla fine dell'anno chiudo il bilancio, lì ho tutto, lo pubblico una volta all'anno il bilancio, non una volta al mese. Anche se in realtà in tempo reale so già degli indicatori mentre invece la contabilità di gestione è qualcosa su cui lavoro in tempo reale. Che in un certo senso prescinde anche da quella finanziaria in termini di tempi. Cioè, mentre per il commercialista il 31-12 è la fine del mondo e poi il primo gennaio c'è il Big Bang e comincia tutto nuovo, per la gestione no. Ho un progetto che comincia a ottobre, finisce a marzo, che di mezzo cambi un numerino che indica l'anno solare non mi deve interessare, ma quindi i meccanismi anche di tempo di aggregazione sono molto diversi, qui si ragiona più a progetto a obiettivo, a budget e non necessariamente a trimestre, eh? poi ovviamente le due cose si incrociano e se conoscete qualcuno che lavora in qualunque azienda vi può testimoniare delle follie che si fanno a dicembre, delle assurdità che si fanno a dicembre, delle spese che si rimandano dal 28 dicembre al 3 di gennaio. Cerchiamo di tirare avanti con quello che abbiamo, facciamoci prestare qualcosa, così la spesa va a finire sul budget dell'anno prossimo, anziché su quello di quest'anno. Ma delle cose mostruose, sia nel pubblico che nel privato. Eh? Per perché posso dire falsare o soddisfare degli indicatori che a livello finanziario, quando sappiamo che poi a livello gestionale non cambia niente, anzi in realtà sto, facendo, sto lavorando male e quindi a livello gestionale sto peggiorando le cose, perché sto perdendo tempo a fare cose che sono subottimali dal punto di vista gestionale per creare degli indicatori finanziari più belli da vedere. Ho risparmiato rispetto all'anno scorso che bello, sono stato nel budget, poi a gennaio sforo, no? da gennaio a ottobre sono tranquillo, mi preoccupo poi a novembre e dicembre, no? o viceversa, se, non ho speso, se ho speso troppo poco, ho prodotto troppo poco, alla fine devo fare qualcosa per forza. Quindi, hanno due logiche di funzionamento molto diverse, appunto che tra, tranne a novembre dicembre dove in realtà si devono incontrare due mondi, tendenzialmente oppure le grandi società dove hanno anche le trimestrali, no? allora lì è una follia continua. Ehm... <coughs> La parte che ci interessa di più ovviamente è quella di contabilità finanziaria, eh, scusatemi, eh, gestionale, nella quale quali sono gli indicatori che andiamo a estrarre? No, qui tutto il discorso che abbiamo fatto sui KPI non c'è più, perché non siamo più nel caso generale, o in generale, quale aspetto vogliamo misurare del processo qui, qui è chiaro vogliamo misurare l'aspetto economico quindi gli indicatori che ci servono sono molto da un lato più semplici più definiti e anche più indipendenti dal tipo di processo perché alla fine sono dei flussi, ingresso e uscita, che cosa si facciano, cosa ne fai con quei soldi, non modifica il modo in cui misuri quei soldi. E quindi, <coughs> la contabilità a livello di costi, soprattutto, ma queste cose qui sicuramente le sapete meglio di me, eh? in cui in qualche modo occorre, qui siamo in una contabilità di gestione, non solo quella finanziaria, non mi interessa solo sapere quanto ammontano i costi fissi, quanto sono i costi variabili, in modo da poterli ammortizzare, iscrivere, eccetera. Mi interessa anche relazionarli con la produzione. Se io ho un costo so, dell'energia di tot, devo riuscire a attribuire questo costo tracciarlo, possibilmente, verso i prodotti e i servizi che realizzo. Ho tre prodotti diversi, eh, il costo dell'energia non lo divido per tre. Possibilmente dovrei attribuirlo no? il più precisamente possibile al singolo prodotto, in modo da poter fare appunto una contabilità di prodotto, di progetto, di servizio, che è l'unica che mi permette di capire o mi aiuta a capire se su quel prodotto ci sto perdendo, ci sto guadagnando, e quanto. Quindi sarebbe bello riuscire, sarebbe bello, non sempre si può, riuscire ad attribuire tutti i costi in modo diretto. Produco chiavi, allora, in ogni chiave c'è un costo del materiale metallico di cui è fatta, diretto, bello, facile, è relativamente facile da stimare. C'è un costo dell'energia, c'è un costo della manodopera, c'è un costo di stoccaggio, c'è un costo di trasporto. E beh, questi altri sono un pochino più difficili da ripartire alla singola chiave. Per cui spesso vengono tenuti nel mucchio, chiamati costi indiretti. Non è che la segretaria che risponde al telefono... Posso dire che questa telefonata, questi 5 minuti, ha lavorato per questa chiave e i prossimi 5 minuti ha lavorato per l'altra. Diventa difficile. E comunque lavora per l'azienda, l'azienda produce chiavi, quindi in qualche modo il suo costo è relativo al fatto che sto producendo questo prodotto. Ma è difficile relazionarlo in modo diretto. Quindi in qualche caso ci sono dei costi che sono, rimangono indiretti, cioè non riferiti ai singoli prodotti, e in qualche modo se li voglio attribuire li attribuirò con delle percentuali convenzionali, no? li divido a pioggia, li spalmo sui vari tipi di prodotti o altro. <ride> e quindi qua devo, indi devo individuare no? questo tipo di costi, ovvio Dire sono tutti i costi indiretti, mettiamo tutto in un calderone unico e poi vediamo, è la cosa più semplice. È anche quella che vi dà il minor controllo, ovviamente, di gestione. Costa di più, cioè fatica di più, richiede più lavoro andare a fare una misurazione diretta dei costi. Pensate poi ai costi di risorse umane, quanto tempo lavora ciascuno su su, sui vari, sulle varie attività, sui vari prodotti. È facile quando ho tipi di lavorazioni che richiedono che una persone siano dedicate a tempo pieno su singoli progetti o singole attività, ma quando così non è diventa molto difficile andare a attribuire in modo diretto e quindi si tende a tre volte a lasciare le cose indirette. Ecco l'altra divisione, la divisione dei costi, ma è più facile ovviamente quella tra costi fissi e costi variabili. Cioè, il costo fisso è un costo che non è dipendente dai volumi. Di, produzione, di output tendenzialmente, quindi che c'è comunque che io non faccia nulla o che lavori molto, quel costo c'è, l'affitto dei locali, gli stipendi del personale fisso, quelli ci sono, poi ci sono dei costi variabili che sono legati alla produzione, che buona parte dei costi diretti sono di tipo variabile, <coughs> se lo posso attribuire al fatto che sto producendo quell'oggetto. <coughs> Vorrà dire che quel costo sarà più alto se di quegli oggetti ne, propongo, ne propo, produco di più. Allora Questi sono indicatori che trovate che viaggiano con la stessa logica di tutti gli altri indicatori. Sono delle misure più standardizzate che possono essere usate per il controllo. Per cui sulla base di questi indicatori ci sono tutte delle tecniche gestionali, no? tecniche di controllo, di gestione, eh, che usano questi indicatori, questi numeri, no? per poter poi intervenire, pianificare, eccetera, eccetera. Allora, la parte eh, economica è quella che si presta più facilmente a essere descritta in termini astratti. E quindi definire, se vogliamo, delle tecniche neutre o generiche o che valgono per interi settori aziendali, non necessariamente per il singolo processo della singola azienda. E quindi, anziché andare ad analizzare il problema nel dettaglio, spesso si, si tende a fare riferimento a tecniche che sono già consolidate, no? già proposte, già in parte anche implementate dal sistema gestionale perché tutto sommato no? eh, ad esempio il problema di attribuire i costi indiretti ai prodotti vabbè, decido un criterio che sia sulla base dei volumi di vendita, sia sulla base unitaria, sia sulla base so, dei metri quadrati di aziende che sono dedicati ai vari linee di prodotto e poi lo divido così e così via quindi dietro a questi indicatori il lavoro è più facile perché c'è già qualcuno prima di noi che ha, che ha definito come calcolare questi indicatori. Poi queste cose le si studiano in, eh, in contabilità o in controllo di gestione, ma alla fine sono casi particolari del problema più generale della, della misura del feedback. Eh, vabbè, adesso qui non entro troppo in dettaglio per ragioni di... Di, di brevità, non voglio dilungarmi troppo, eh, una delle tecniche di gestione è quella qui si chiama activity based costing, quindi di cercare di attribuire i costi alle attività che vengono eh, svolte, quindi addirittura più di quanto dicevamo prima quanto mi costa questa chiave, Vado a chiedermi quanto mi costa progettarla, quanto mi costa costruirla, quanto mi costa immagazzinarla, quanto mi costa spedirla, le varie attività, i vari processi, noi li abbiamo chiamati, che avvengono dentro l'azienda, e attribuire i costi ai singoli processi. Questo sempre nell'ottica di avere un controllo maggiore. Quindi, da un lato abbiamo un'applicazione no, dello schema generale della misura del controllo agli aspetti finanziari, che può, può servire, appunto, sia dal punto di vista, <coughs> punto di vista eh, fiscale, quindi rispetto delle normative e pubblicazione dei bilanci, sia dal punto di vista gestionale interno, che lavora su un numero di valori abbastanza elevato, cioè i numeri, la quantità di numeri che avete scritto in un bilancio è, è tanta, sono tante pagine, ma predefiniti. Se noi ci muoviamo allo spettro opposto, eh, potremmo avere invece bisogno di una visione molto generale, molto di sintesi <coughs> dell'andamento dell'azienda e questo è dato dal, si può prendere ad esempio, con i cosiddetti fattori critici di successo, i critical success factors. È un altro modo di definire degli indicatori, diverso dai KPI, con uno, con uno scopo diverso. Sono tutte applicazioni diverse, come vedete anche molto lontane tra di loro, Dice che ci azzecca la creazione del bilancio con i KPI che abbiamo fatto ieri. Sono due applicazioni diverse dello stesso framework, diciamo così, matematico che sta dietro e se adottano lo stesso framework matematico uno può anche pensare che gli strumenti software, i sistemi informativi, possano essere gli stessi, possano essere condivisi. Ecco, i CSF sono un altro meccanismo ancora, che però tende a lavorare a un livello più alto. L'idea qual è? L'idea è che l'azienda abbia ovviamente molte sfaccettature, molte attività, ma quelle principali, la ragione d'essere, che permettono di capire se l'azienda funziona o no, sono pochi. Pochi macroindicatori che vanno a misurare le aree che definiscono se l'azienda ha successo oppure meno posso definire 10, 20, 50 indicatori, ma di questi tendenzialmente qua si dice ne bastano 4 o 5, i più importanti, non a caso si chiamano fattori critici, sono quelli discriminanti, se quelli sono a posto, il resto va avanti, può essere migliorato, può essere limato, può essere reso più efficiente, può essere controllato meglio, sicuramente, ma se quelli sono a posto, siamo contenti, lato semaforo verde, se invece quelli non sono a posto, allora ci sono dei problemi gravi. Anche se tutto il resto funziona a fila liscia. Gli altri indicatori filano liscia. Quindi io qui vado a vedere, più che non una vista di processo, quel processo funziona bene, poi posso avere il processo che funziona benissimo dentro un'azienda che va a catafascio. Invece guardo più l'azienda. Questa azienda che cosa fa? Come posso descrivere con 4-5 indicatori l'operato complessivo dell'azienda? E questi sono gli indicatori che sono, appunto, questi pochi numeri dovrebbero essere l'oggetto principale del monitoraggio. <coughs> o pochi numeri eh, non mi permettono molto di fare controllo, non mi permettono molto di fare gestione. Se un numero va male, da solo il fatto che quel numero vada male non mi dice perché. Devo entrare in un dettaglio maggiore, e allora lì servono poi i KPI e vado a vedere in quali processi sto andando male però il primo indicatore, se sta andando bene, o sta andando male, me lo possono dare questi. In qualche modo, questi CSF sono rappresentativi, in qualche modo, degli obiettivi aziendali. Eh, sono delle misure che mi dicono se l'azienda nel suo complesso sta raggiungendo i suoi obiettivi. Gli obiettivi li abbiamo anche a livello di processo, dicevamo. A livello di processo posso dire avere un tempo di risposta minore di... Ma l'obiettivo generale è che so, avere un dice, market share del 25%. Allora, il market share può essere un fattore critico di successo un indicatore che vado a monitorare costantemente se scendo sotto il 20% sono fregato quindi posso avere questi obiettivi che sono relativi, sono misurabili no? da un numero molto limitato di, di fattori allora, questi fattori anche qua possono essere definiti a vari livelli. <coughs> qui anche qua c'è tutto un framework, di cui appunto oggi vi accenno qualcosa, che ci insegna come definire questi fattori. Adesso li chiamo fattori anziché ogni volta CSF, perché sono alla fine è il loro sostantivo. Posso definire CSF a livello, qui lo chiama corporate, a livello più alto, a livello aziendale, a livello dell'organizzazione, ricordate all'inizio dell'anno ci eravamo detti parliamo di organization perché potrebbe essere un'azienda, potrebbe essere un ente, potrebbe essere la natura giuridica può essere diversa, i ragionamenti che facciamo sono validi comunque, oppure a livello funzionale, quindi a livello di singola unità organizzativa o funzionale dell'azienda, quindi i CSF della produzione. Anche lì non saranno tanti la quantità di beni prodotti la qualità quindi il numero di resi il numero di prodotti rifiutati i costi e i tempi vedete 4-5 non sono po troppo pochi per descrivere a livello macro se una certa funzione attenziale sta funzionando o no e il perché sta funzionando o no che richiede di andare a un dettaglio maggiore oppure a livello ancora più basso posso andare a misurare, a definire i fattori sui singoli <coughs> ruoli quindi all'interno di quella funzione di produzione o il manager di produzione ma se si scende a questo livello si tende a essere diciamo, a un pochino a uscire, no? quasi dallo spirito del CSF che mi dà pochi numeri per, per valutare ehm, l'insieme dell'azienda qui ci sono alcuni esempi di CSF che si possono definire ai vari livelli no? qui ad esempio a livello corporate il fattore critico è il riconoscimento del marchio l'immagine aziendale poi va quantificato uno deve dire come la misura questa cosa però questo è un fattore importante sul mercato, se non sanno chi sei o se, sua, o se la tua immagine è stata rovinata da una serie di notizie o di avvenimenti che sono successi, a, a, diciamo così, a giusta ragione può essere chiamato un fattore critico. Se vendo qualche cosa posso avere una rete di distribuzione. Allora, funziona, non funziona, è ampia, non è ampia, quanto copre il territorio? una copertura in termini di punti vendita, in termini di, di consegna, possiamo anche pensare alla copertura telefonica, cioè alla fine qualche cosa che faccia arrivare ciò che sto vendendo, prodotto o servizio, al, al cliente. Eh, gli altri esempi sono più pensati per l'automotive, la, no? l'attrezzatura, l'affidabilità dei tuoi prodotti, la qualità del servizio post vendita, Questi indicatori, qui qua appunto sono una manciata, per dare un esempio, sono globali, sono complessivi. Quando io parlo dell'affidabilità delle auto prodotte, che ne so, da Volvo, sto parlando del marchio. Non sto dicendo, magari anche della percezione di questa misura di affidabilità. Non sto dicendo, non posso dire, se quello stabilimento produce auto più affidabili di quell'altro stabilimento. A livello corporate non, non lo so, non, riesco, non lo vedo, no? non mi interessa definirlo. Ma anche perché il mio cliente non, ha questa, non può andare a ordinare un'auto sì però che sia prodotta in questo stabilimento piuttosto che in quell'altro. Lui associa, ad esempio, un concetto di affidabilità a un determinato marchio, a un determinato produttore. Identifica la qualità di servizio del produttore con, in realtà, la qualità di servizio che gli viene offerta dal distributore locale, che, tra l'altro, è un'azienda completamente di diversa. Quindi, Nonostante un'azienda o un gruppo di aziende abbia un'organizzazione anche molto complessa, il prodotto in realtà porta un marchio. E quindi le qualità, l'interazione che ha, la percezione che ha il cliente su quel prodotto è quella dell'intera organizzazione aziendale. Non di un singolo reparto o funzione o subfornitore. Poi ovviamente posso definire le stesse cose o qualità analoghe a livello di, di funzione, ad esempio la funzione produttiva o i costi di produzione, la qualità del prodotto, che ovviamente è legata all'affidabilità, però l'affidabilità vista dall'utente è una proprietà globale, la qualità o l'affidabilità dei prodotti che escono da quella, funzione, da quella linea di produzione è un indicatore più specifico, che ovviamente avrà una portata minore portate in intesa come livello a cui viene vista viene vista dai manager più di produzione e non necessariamente dal marketing ad esempio eh, gli aspetti ambientali quindi l'inquinamento il consumo di materie prime cose di questo genere le relazioni sindacali eccetera e poi vabbè a livello della single ruolo può esserci la qualità dei risultati che ottiene in questo caso questo manager relativamente al suo personale, relativamente al suo diciamo carisma o capacità gestionale, eccetera, eccetera. Ecco, i livelli più alti, questi CSF, vedete che in una manciata di numeri siamo riusciti probabilmente a identificare l'80% dell'informazione che mi servono per capire se sono in una situazione critica oppure no. E quali sono questi indicatori che possiamo definire? E dipendono da che cosa? Beh, possono dipendere, anche qua cioè, la domanda che mi sto facendo è ma questi indicatori di successo sono sempre gli stessi per tutte le aziende oppure vanno calibrati su misura caso per caso? Noi avevamo, abbiamo probabilmente due esempi, quelli degli indicatori economici che sono praticamente sempre gli stessi e i KPI che invece bisogna andare a studiare nel dettaglio del processo. <coughs> Qui siamo a una via di mezzo, possiamo avere dei tipi di indicatori che sono dipendenti dal settore industriale o dal dominio in cui lavora l'azienda, per cui ad esempio le aziende del settore metallo-meccanico in certo senso si somigliano tutte, indipendentemente poi dal tipo della lavorazione, le aziende del settore ICT si somigliano tutte le aziende di servizi si somigliano tutte in termini di quali siano gli indicatori che conviene definire quindi in qualche modo potete anche andare a e questo è quello che fanno poi anche in parte le società di consulenza andare a identificare farvi aiutare nell'identificare quali siano questi fattori andando a prendere quelli che sono caratteristici del tipo di industria che avete, del segmento industriale in cui lavorate. Questo tra l'altro rende anche confrontabili, in un certo senso, le varie aziende che abbiano certa similarità. Mm? Eh, la stessa cosa possono esserci dei tipi di, di CSF che dipendono dal tipo di strategia adottata. Aziende che aggrediscono tra il mercato in un modo piuttosto che in un modo diverso, un'azienda che penso, punta al low cost piuttosto che un'azienda che punti all'high tech, hanno strategie diverse. Allora, gli indicatori con cui le vado a misurare sono molto diversi. Sul low cost mi interessano i volumi. Mi interessa molto andare a monitorare il margine perché sarà piccolo. Mentre sull'high-tech ho grandi margini, invece mi interessa molto di più il discorso del brand, dell'affidabilità, del servizio, del, della qualità dei dealer, eccetera. Mentre invece sul low cost eh, so che il mio distributore, non lo so, che sarà la siniseria di turno eh, che accatasta gli oggetti, ma tanto so che il mio cliente li compra per un motivo diverso. Quindi in funzione anche appunto della strategia aziendale, eh, gli indicatori che, vado, che sono più importanti per capire se il mio successo c'è o no, sono molto diverse. Beh, più in generale l'ambiente, l'ambiente è inteso sì come diciamo, l'ambiente naturale ma anche come il contesto, no? dove lavoro, quali sono le aspettative, quali sono il tipo di, diciamo, di, di società in cui sono inserito. Eh, pensate al problema dei cambi. Io lavoro sul mercato europeo, lavoro su un cambio fisso, lavoro sul mercato internazionale, ho il problema invece degli acquisti, e delle vendite con dei, dei costi, che ne so, ad esempio del dollaro, che variano di giorno in giorno. Allora, è un problema o non è un problema? Devo considerarlo oppure no? Dipende, appunto, da qual è il mio prodotto e dal fatto che io sia in un ambiente in cui quel problema di cambio esiste oppure no. Quindi, queste sono, se vogliamo, delle grosse categorie che ci permettono di andare a selezionare quali sono i tipi di indicatori che possono interessarci, eh? Vabbè, poi ci sono i problemi con i detti continu cioè la risoluzione delle crisi, l'azienda magari ha un suo obiettivo e ha degli indicatori che la guidano sul suo obiettivo principale, poi può esserci qualche problema o deviazione che si spera sia temporanea, un improvviso calo nelle vendite. Eh, un prodotto mi è uscito male e quindi ha, diciamo così, ha distrutto la, la, la confidenza che avevano i miei clienti nel mio prodotto. Ieri non so perché mi era venuto in mente, eh, ricordate la serie A della Mercedes, la prima serie? Mercedes è un marchio che è sempre stato molto famoso per l'affidabilità dei suoi prodotti, robustezza eccetera. La prima serie delle vetture, le più piccole, la serie A, e risale già parecchi anni fa oramai a questa cosa, aveva un problema di stabilità. Per cui, con una determinata manovra, che tanto nessuno avrebbe mai fatto, ma faceva parte dei test standard: se non sbaglio, si chiamava manovra dell'alce o qualcosa di questo genere, schivare rapidamente un ostacolo, faceva pivot sulla ruota anteriore e si ribaltava aveva eh, baricentro troppo alto e insomma, non so bene l'aspetto meccanico. Allora, quello è un problema, il prodotto tutto sommato andava bene, il problema risol risolubile facilmente, ma nel momento stesso in cui questo problema è emerso e è finito, diciamo così, perché il problema non l'hanno scoperto con l'audatore, l'hanno scoperto poi, eh, diciamo, le riviste, i giornali specializzati che hanno provato il mezzo quindi ormai era già in vendita. Allora lì cosa succede? Succede che devi. Hai la tua azienda che magari è solida, va bene, ma hai, hai un problema che devi gestire. Allora dici io devo rientrare da questo problema, da questa crisi di immagine, di identità, di affidabilità, quello che volete, entro due anni. Allora, per questo si chiamano problemi contingenti o temporali perché se tutto va bene rientrano dopo un certo tempo, nascono per qualche contingenza, per qualche imprevisto e in qualche modo devo, dare un piano, devo darmi un piano per farli rientrare. Se qualcuno si ricorda l'evento, l'anno dopo, un anno e mezzo dopo, quando è uscita la serie successiva corretta, c'era la pubblicità in cui il magnete catturava l'auto, la sollevava e insieme all'auto veniva su anche l'asfalto della strada no? per dire incollata al terreno questo è stato il messaggio che avevano mandato i pubblicitari i poverini, non in video eh... e quindi in qualche modo poi la cosa si è, si è superata eccetera, no? però vuol dire che per un certo periodo di tempo ci sono degli indicatori se vogliamo, aggiuntivi che ci permettono di capire se stiamo in qualche modo prendendo dalla parte giusta, risolvendo dalla parte giusta il problema contingente che si è verificato Um, nel definire i csf ma questo vale un po' in generale per tutti gli indicatori è un discorso che con qualcuno di voi l'ho fatto ieri sui kpi eh, fondamentale ragionare in modo top down cioè chiedermi che cosa mi serve conoscere e non in modo bottom-up che cosa sono capace a calcolare. Che a volte è più facile. Ti do un dato perché quello ce l'ho pronto. Ma quel dato non è quello che volevo, non è quello che mi serve. Sì, mi dice qualcosa, ma mi servirebbe qualcosa di diverso. Non è facile riuscire a scindere perché non posso neanche chiedere vorrei un'informazione questa informazione non è ottenibile costosissima, complicatissima o, è, o non è misurabile facilmente quindi devo capire quali sono le informazioni che mi servono e ovviamente avere i dati di supporto che permettono di calcolarli questo vale in generale però sia con i CSF sia con i KPI la vera domanda a cui sto rispondendo Ricordiamoci sempre il diagramma all'inizio. Questi numeri a cosa servono? Per prendere delle decisioni. Quindi avere un numero che non so che cosa serva, semplicemente perché era facile da calcolare, ma che non lo so collegare a livello gestionale a una decisione operativa, un miglioramento di processo che posso implementare, non mi serve. Era un è da solo fastidio, anzi. No? Da un falso controllo, un pannello pieno di numeri che nessuno capisce a che cosa servono. No? Invece il discorso <coughs> è il contrario. Prima identifichiamo, dovremmo identificare quali sono le quantità che ci interessa tenere sotto controllo e dopo andare a modificare, integrare il sistema informativo in modo che mi permette di estrarre queste quantità. No, un pochino ce lo siamo chiesti ieri col KPI dicendo allora questo qui ce l'ho, questo dato, sì, lo posso prendere lì, basta aggiungere due o tre somme, due o tre contatori nel punto giusto. Oppure modifico un po' il processo in modo da poterlo ottenere. Perché se invece partissi da quello che ho già probabilmente non mi serve. Ecco, e anche qui a livello del CSF eh, c'è un processo, una metodologia per identificarla. Eh, questa metodologia prevede un primo passo, se vogliamo, ad ampio spettro, che dice quali sono i possibili CSF, le possibili aree da misurare. Poi però, prima di definirlo, e questo primo passo, scusatemi, come dicevo, può essere in qualche modo anche replicato da aziende che abbiano lo stesso settore industriale o la stessa strategia o lo stesso ambiente. No? Le categorie che dicevamo prima alla fine creano dei, dei gruppi di indicatori che possono essere usati in quel contesto. Ma poi vanno particolarizzate queste cose. Questi sono indicatori, non sono come indicatori di bilancio che devono essere fatti assolutamente secondo le norme, no. Sono indicatori che devono essere fatti secondo l'utilità che hanno per i manager, che li devono osservare e sulla base dei quali devono prendere delle decisioni. Allora, mentre io posso andare, a aprirmi il libro, oppure chiedere al consulente quali sono i CSF più adatti alle aziende del mio tipo, ne identifico 10, 15, poi il passaggio successivo, logico, è quello di andare dal manager che li dovrà leggere e dicendo allora ci sarebbero questi indicatori. Dal tuo punto di vista, che devi gestirli, che li dovrai leggere, che ne sarai responsabile, quali sono quelli più importanti? Come li adattiamo, come li modifichiamo, come li limiamo per il tuo nostro caso specifico? Perché è vero che le aziende metalmeccaniche si somigliano tutte, ma somigliarsi non vuol dire essere identiche. Quindi ho una linea guida e poi però me la vado a specializzare. Poi una cosa molto interessante invece è poi capire anche la robustezza di questo indicatore. Spendo soprattutto un po' di tempo su questo perché lo usiamo anche, eh, se vogliamo, sono dei ragionamenti che sono utili fare anche a livello di KPI. Indicatore robusto quando il valore che calcola è significativo di un fenomeno reale dell'azienda e non è suscettibile a fluttuazioni di fenomeni che non sono correlati. Cioè, se quell'indicatore cambia del 10% ogni giorno per via di fattori estranei, indicatore ballerino, se cambia di poco un fattore esterno, no, se ieri il corriere ha consegnato oppure no perché era festivo o perché aveva bucato una gomma, allora quell'indicatore cambia del 10%. Non è un buon indicatore, non è robusto. Si fa influenzare troppo da fenomeni, da dettagli di poca importanza. Invece deve essere un indicatore che se, se cambia del 10% significa che c'è un problema serio, negativo o positivo, oppure, oppure diciamo, qualche cosa da festeggiare. Non deve essere no, influenzato da piccoli fattori. E poi c'è il quarto punto che dice come li presento questi numeri. È un problema di visualizzazione, di interfaccia, di presentazione, di aggiornamento, eccetera, no? È anche un problema poi del sistema informativo che questi numeri li deve anche incapsulare in una forma facilmente <coughs> comprensibile. Ecco, qui uh, sorvolo un pochino, nel senso che non entro nel, nel, nel dettaglio, così come siamo entrati nel dettaglio di, a livello di KPI, identificare i CSF candidati, innanzitutto mi pongo ai vari livelli o scelgo quale livello mi interessa lavorare e definisco la descrizione no, di questi fattori, un nome, il tipo di cui parlava, tipo industria, settore, ambiente eccetera, strategia, <coughs> e quindi qui ci sono alcuni esempi, faccio solo dei flash, livello di business, qui parliamo di dominio di business, sono le aziende che sono nello stesso dominio di business, quindi hanno lo stesso modello di business in un certo senso, ad esempio il costruttore di pc, tutti i costruttori di pc avranno come fattore da tenere sotto controllo il costo, in particolare il costo sia dei componenti che del personale, no? il costo dei componenti è molto variabile, tende a decrescere, i componenti tendono a invecchiare molto rapidamente, per cui una errata gestione dei costi d'acquisto ti manda totalmente fuori, ehm, fuori dal range utile. E così via, beh, qui ci sono alcuni esempi, dicevo, non, non voglio entrare nel dettaglio. Qui c'è un altro esempio molto sintetico. Se avessimo un ristorante, beh, i CSSP potrebbero essere questi quattro. Soddisfazione degli utenti, il market share il ricambio degli impiegati e la qualità del cibo e a questi posso associare degli obiettivi di management io voglio che i miei clienti siano soddisfatti almeno all'83% no, non soddisfatti, estremamente soddisfatti quindi immaginiamoci la, scuola, la solita scala da 1 a 4, vorrei che l'83% votasse 4 o mi desse più di 4 stelle che è ambizioso dipende a che livello sono oggi ovviamente Marqueser ovviamente va definito qui il ristorante l'ha definito come il 20% dei potenziali clienti o delle persone che escono a cena quella sera che abitano in un raggio di 10 miglia sono venute da me e ovviamente uno che abita a Singapore che non venga a cena a Torino mh, non deve essere conteggiato quindi lo share di chi? Del vicinato. Eh, posso avere un ricambio di impiegati che non sia superiore al 25% all'anno, in modo da mantenere una certa diciamo, di lealtà nei confronti del cliente, e non deve succedere più del 5% delle volte, 5% mi sembra anche molto alto, che un piatto venga rimandato indietro in cucina, la mosca nella minestra, oppure questa cosa è fredda, oppure non è buona, eccetera, eccetera. Sono pochi indicatori che coprono le aree principali no? dei, dei prodotti. Qui c'è un altro esempio sulle organizzazioni se, eh, non a scopo di lucro, che ovviamente avranno una logica completamente diversa. Però queste varie associazioni non a scopo di lucro, tra di loro si somigliano tutte. Quindi in un certo senso, se sono non a scopo di lucro, di solito vivranno su donazioni, e allora andare a misurare queste non azioni è un parametro comune per tutti, e così via. Ecco, quindi a, partendo appunto dai settori, dalle strategie, eccetera, si definiscono questi indicatori, macro, una prima sgrossata, che vanno poi raffinati nel dettaglio. Qui si dice si vanno a intervistare i manager, cioè al, al fine gli utenti finali di questa parte del sistema informativo, e si cerca di definire, diciamo 5, qui c'è scritto come numero indicativo, indicatori più utili e ovviamente le misure, cioè come questi possono essere misurati da dove prendo i dati sulla base dei quali li misuro e come interpreto il risultato il rational, il perché il significato di quel numero quello è il punto d'arrivo avere queste definizioni su un numero molto limitato ma appunto selezionato, non limitato perché sono i primi 5 che mi sono venuti in mente ma sono il risultato di un processo imbuto in cui vado via via a restringere su quelli che sono i fattori più importanti per me. E quindi potrebbe essere una cosa di questo genere. Ho degli indicatori di costo, degli indicatori di qualità, gli indicatori di costo sono il costo unitario, l'overhead unitario, e questi li misuro perché mi servono a, misura, a valutare no? la competitività del processo produttivo in questo caso ho una motivazione un razionale che però deve, richiede due numerini per essere valutata l'abbiamo già visto ieri sp capita spesso perché se prendo un numero solo è facile da non dico da falsare ma da interpretarlo può essere interpretato in modi diversi se ho già due numeri mi descrivono meglio un fenomeno e così via, la qualità anche qua o oh, i difetti di produzione e i difetti riscontrati dopo la vendita, quindi che sono sfuggiti ai miei test di qualità in uscita. Complessivamente bisogna la qualità, ma poi internamente sono molto diversi da gestire. E così via. Qui ci sono il... Fatto questa definizione, appunto, ci chiediamo... Quell'indicatore che abbiamo definito, quanto è robusto, quanto è buono, quanto è valido, quanto è forte. Ecco, queste cinque qualità sono le qualità che dovrebbe avere qualunque indicatore forte. La prima è la comprensibilità. C'è un numero che sia difficile da capire non serve a niente magari è preciso, calcolato bene ha un suo senso ma per capire che senso ha ci servono tre lauree eh? oppure ogni volta ci devo ripensare perde la sua utilità eh, vi faccio un esempio copiandolo da quello di Torchiano che ha fatto lui perché mi ha mi è piaciuto eh, prendiamo che so, vogliamo andare a vedere la laurea in ingegneria gestionale se funziona bene no? allora andiamo a vedere voi fate dei questionari e da qualche parte ci sono i risultati dei questionari sono disponibili corso per corso, ma così pubblicamente sul sito sono disponibili a livello dell'intera laurea. Allora, dire che un fattore critico di successo del vostro corso di laurea sia la soddisfazione degli studenti mi sembra il minimo. È sicuramente uno dei più importanti. E però, sai, c'è una pagina che è lunga 8 videate di domande dettagliate con dei puntini, con dei grafici. Come li sintetizzo questi dati? In un numero, in un indicatore, che mi dica, ma sì, sono soddisfatti o no? Qui c'è un numero. Prendiamo una domanda che abbia senso. È interessante capire quando, come queste domande sono tutte... Allora, carico di studio, l'orario, le regole coerente c'è nessuno che chiede a sto corso serve a qualcosa vero? richiarimenti stimola docente docente le ore ecco la 16 sono dovuto arrivare alla 16 per una domanda che dica qualcosa sono soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento soddisfazione del cliente Qui c'è un numero, il pigro va a vedere il numero, 73%. Di cosa? Quello è un indicatore. Ha una comprensibilità secondo me abbastanza bassa. Cos'è questo 73%? Allora, innanzitutto devo partire da come è fatto questo grafico, in cui i pallini rappresentano gli insegnamenti, per cui ci sono degli insegnamenti in cui la soddisfazione degli studenti era al 100%, altri che erano al 95%. Questo qui che cautamente questo sito non ci dice quale sia, invece ha una percentuale di soddisfazione del 27% con un tasso di risposta del 40%. E se entriamo nel dettaglio i dati sono tanti. Vuol dire che c'è un corso di qualcuno in cui abbiano, hanno risposto ai questionari 108 persone e la percentuale di soddisfazione complessiva è il 27%. Allora, questo numero qui che cos'è innanzitutto? Questo numero probabilmente è già la media, no, credo che sia definito così, come il la percentuale di queste 108 schede che ha risposto 3 o 4, nella scala 1, 2, 3, 4, soddisfatto o molto soddisfatto. Il che vuol dire che il 72,3%, 6,2%, di schede hanno risposto 1 o 2, per nulla o poco soddisfatti. E questo è il singolo punto. Questi sono tutti gli insediamenti ordinati in modo decrescente, queste soglie sono rispettivamente del un mezzo e due terzi, 50% e 66%. Ma questo numero del 73% sopra la soglia è il punto di intersezione tra questa curva di, data dai puntini che crescono e la soglia del 66%. Quindi dice che il 73% degli insegnamenti ha una valutazione degli studenti che per almeno i due terzi è soddisfatto. Fa un po' venire mal di testa a dirlo. Quindi è un indicatore, sicuramente la comprensibilità non è così immediata. Tra l'altro è una percentuale degli insegnamenti. Non è la percentuale degli studenti che è soddisfatta, ma è la percentuale degli insegnamenti di cui una buona parte degli studenti è soddisfatta. Stiamo misurando la soddisfazione degli utenti nel fare il corso di laurea? No. Stiamo misurando qual è la fetta di insegnamenti fatti bene rispetto a quelli fatti male, che è diverso. Quindi non è facile, eh? Voi pensate di avere in mano quei dati dei questionari e tirare fuori un indicatore che dica gli studenti sono soddisfatti o no nel corso di laurea. Non è facile, qui hanno fatto il loro meglio per tirare fuori questi dati in modo automatico. Ma magari se mi servisse quell'indicatore, mi verrebbe anche in mente aggiungere una domanda all'inizio di tutte. Sei soddisfatto? Sì o no? E allora mi dà quel dato, in modo più comprensibile. Comprensibilità. <coughs> Deve essere... quel numero deve essere usato per prendere le decisioni. Se cambia, devo avere la percezione di che cosa significa. Da un anno all'altro mi aspetto che da 73 passi al 75 o che passi all'80? Quanto varia? E per poter rispondere a queste domande devo avere una comprensione, anche a livello intuitivo, di che cosa significa quel dato. <ride> se è troppo complicato, troppo indiretto, <coughs> costo di elaborazione un indicatore possibilmente dovrebbe essere facile da ottenere costare poco non richiede di andare a casa di tutti uno per uno a chiedere a fare un'intervista di mezz'ora a testa Perché in qualche modo se l'indicatore è costoso da ottenere lo otterrò a campione, non vado a vedere tutti, vado a vedere un campione solamente, oppure lo otterrò più di rado, anziché per tutti i corsi, solo per un corso ogni tanto, anziché tutti gli anni, un anno ogni tre. Vi avevo già citato, credo, una, una di quelle lezioni scorse, c'era un'indagine sulla bontà delle scuole secondarie e superiori che è costata tantissimo perché fai questionari, agrega i dati eccetera eccetera e poi ti dà un risultato, a questo punto, che è vecchio di tre anni, del tutto inutile, o molto inutile no? proprio perché è il risultato di un processo molto accurato ma molto costoso prende tempo, sicuramente non rifanno tutti gli anni e quindi non ti dà una misura che tu possa utilizzare operativamente ne misura una buona informazione, una buona analisi, approfondita, ma non è un indicatore che puoi usare per fare controllo, che puoi, andare, puoi usare per dire quest'anno sono andato meglio dell'anno scorso. E quindi anche in questo caso non è robusto, non è utilizzabile, non è forte come indicatore, perché non ce l'ho, quando ce l'ho, ce l'ho a valle di, di un processo troppo complicato. La significatività è di nuovo legata al fatto che questo valore rappresenti qualche cosa di concreto, rappresenti, effettivamente sia legato direttamente a qualche parametro, no? se vogliamo, aziendale. La frequenza con cui lo calcolo, il fatto di poterlo calcolare con una frequenza che ovviamente è commisurata al processo che sto valutando. No, dicevamo ieri che su molti processi universitari è una cadenza che è l'anno o il semestre, non ha senso misurarla più frequentemente. Però se è all'anno o il semestre, devo misurarlo una volta all'anno una volta al semestre, non una volta in tre anni. Se invece è qualcosa che ha una cadenza settimanale o quotidiana, allora devo riuscire a misurarlo con quella frequenza. Se no, perde significato di nuovo quell'indicatore perché viene misurato con una frequenza che è troppo bassa, o troppo alta a volte, rispetto al fenomeno che sta cercando di misurare. E poi il fatto che possa essere un indicatore strutturato, cioè con un metodo di calcolo ben definito. Adesso poi ci sono degli esempi. Ecco, Qui spiega un pochino meglio queste cinque definizioni. Eh, questa tabella mi un ci dà un esempio di un ragionamento che è stato fatto che si può fare con dei numeri che sono indicativi sulla una stima di robustezza di vari tipi di indicatori no, io posso avere vari tipi di indicatori e poi mi chiedo, allora, questi indicatori qua confronto con i, prendo questo che è da 2 e confronto con i concorrenti quanto è comprensibile, quanto costa, quanto è rilevante, quanto posso misurarlo frequentemente e così via. In questo caso sono stati dati dei, dei voti da 1 a 5, dove 5 era perfetto e 1 era scadente. Poi qua, tanto per avere un'indicazione è stata fatta una media. Ci stiamo, stiamo progettando quali indicatori usare. Quindi ragioniamo, approfondiamo per capire quali sono quelli più robusti, che mi danno un'indicazione più completa, più affidabile. Ad esempio, questo qua, nel confronto con, dei, dei, con i concorrenti, è un indicatore che ha una robustezza molto bassa rispetto all'altro che è invece il costo diretto unitario. È chiaro: più oggettivo, più facile da misurare, misurabile con continuità, mentre l'altro. Quindi mi devo anche aspettare, se decido di usare questo indicatore, che avrà dei ritardi, avrà delle imprecisioni molto maggiori che non un altro indicatore, che ha invece una robustezza maggiore. Quindi al di là del, del CSF, vi dicevo che anche sul discorso dei KPI teniamo a mente no, queste cinque categorie nel definirlo. E poi c'è l'ultimo aspetto che è quello della presentazione, cioè questi indicatori in qualche modo devono essere mostrati, Deve essere, dicevamo all'inizio, sono indicatori che dovrebbero essere sotto controllo continuo, quotidiano, controllo continuo, quotidiano vuol dire che non ti arriva una relazione di 20 pagine o 50 al giorno, che devi andarti a leggere e spulciare per capire. Devono essere, si parla molto spesso di cruscotti, videate che li riassumono tutti, e che a colpo d'occhio ti facciano vedere, oggi, ieri, un mese fa, un anno fa, dei 5 indicatori che hai scelto. Quindi anche come visualizzarli, come calcolarli, come veicolarli, questi indicatori sono grafici, lancette, numeri, questo diventa quasi un, proble diventa un problema che è a cavallo tra ovviamente la progettazione del sistema informativo che raccoglie questi dati, e li calcola, e anche poi soprattutto un problema di interfaccia, di visualizzazione, soprattutto il criterio 1, la comprensibilità, se il dato in sé sarebbe comprensibile ma come lo faccio vedere non si capisce, Se definisco un dato che è un range da 0 a 100, con eh, ad esempio una, una levetta, no? tipo un uh, indicatore di benzina, vuoto pieno, può essere un buon modo, una lancetta che va nel verde o va nel rosso a seconda che l'indicatore sia alto o basso. In astratto può essere un buon modo, ma se poi nel concreto questo indicatore oscilla nella mia azienda tra il 73 e il 75% e quelle oscillazioni magari sono significative, a livello della mia bella lancetta sembra ferma lì sui tre quarti, balla un pochino, ma non mi dà la percezione che le cose stanno variando in più o in meno. Non devo scegliere il modo di visualizzazione proprio conoscendo qual è la dinamica di quell'indicatore lì. È interessante il valore di oggi o sono interessanti anche i valori passati? Allora, se sono interessanti anche i valori passati vi faccio vedere un pezzo di grafico. Se è interessanti solo i valori di oggi cerco di evidenziarlo. Mi vengono in mente, a volte si vedono, quei grossi pannelli informativi che ci sono nelle aziende, penso al manifatturiero, oggi abbiamo prodotto tot pezzi, la media dell'ultima settimana, il numero di giorni senza incidenti o cose di questo genere. 3-4 numeri molto grossi, visibili da tutti, aggiornati in tempo reale. No. Quello è qualche cosa, tra l'altro, con delle unità di misura molto facili da comprendere, possono anche essere ricordati, eh, il mese scorso com'era. <coughs> Però è il risultato di una progettazione, di scegliere quali valori e come mostrarli. Non è casuale. Ok, io qua mi fermerei su questo capitolo, ehm... Vabbè, è ora dell'intervallo, poi più avanti invece andiamo a riprendere un altro argomento più di panoramica sui sistemi informativi in generale. Però prima facciamo la solita pausa caffè.